A tutti bentornati in questo nuovo video Ragazzi oggi vi spiego come trovare questa cometa notturna Dirigetevi qui in questo posto E mi raccomando salite su uno di questi edifici Per sbloccare i sigilli che si trovano qui Questi sigilli si, si sbloccano facilmente Accendendo le fiamme sulle tre torsi Quindi uh, non solo sbloccherete uh, questo sigillo Per prendere la cometa notturna Come potete vedere questa è la cometa notturna Incantissimo ma sbloccherete altre porte, porte che vi possono uh, servire per avanzare un po' nella storia oppure trovare qualcos'altro. Ad esempio, c'è un'altra porta dall'altra parte, adesso non l'ho fatta vedere. Ma c'è un'altra porta dove se la sbloccate all'interno troverete un due boss da uccidere: due stregoni, che sono me due mezze seghe, che sono semplici da uccidere. Quindi, vabbè, sto un po' cazzeggiando qua, ma tanto per spiegarvi cosa troverete una volta sbloccato quei sigilli. Quindi, se il video vi è stato utilissimo, lasciate un like, iscrivetevi al canale, sfogliate un po' sul mio canale se vi interessa qualcos'altro di Elden Ring, perché troverete tutto lì. Uh, quindi, grazie a tutti per questa visione. e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial.